della 1.14 che è appena uscita e sono su computer e questo credo sia il mio primo video su minecraft del, sul computer e in questo video parleremo della 1.14 come ho già detto e in generale di quello che hanno aggiunto di nuovo per farlo sapere a voi e ho cercato di pubblicare questo video il prima possibile ma diciamo che ci ho messo tanto già a fare tutto questo set a trovare tutto perché sto, ho messo veramente tantissime cose e... e poi vedrete che ho questa skin qua e ho questa skin qua perché l'ho presa un mio amico che si chiama Redar perché c'ho anche il nome eh, mi ha regalato questo profilo di minecraft che anch'io ho minecraft però eh, non riesco a prendermelo e quindi non so cioè anch'io ho comprato minecraft però non, eh, non me lo lascia prendere quindi userò questo e eh, mi ha detto che me lo regalava allora io ho deciso di, di prenderlo così posso farci anche i video poi potrei anche cambiare la skin se capissi come fare perché non me lo lascia fare cambiare anche il nome però sempre per lo stesso motivo e poi altre cose che vorrei dire ehm, questo video è registrato dopo, un, dopo il video che uscirà dopo perché ho già pronto un altro video o due forse se è troppo lungo però allora, diciamo che io questo. Lo, la versione di Minecraft l'ho già vista ieri, che era martedì. E avevo appena finito di registrare il video con eh, un mio amico. Che comunque presto caricherò sul canale, sarà anche di Minecraft. E diciamo che eh, avevo aperto un server. Abbiamo giocato assieme a Minecraft in vanilla, sono successe un po' di cose che poi vi farò vedere. E, e poi dopo eh, faccio per vedere se il server funziona ancora, perché era la prima volta che l'aprivo e non ero sicuro se funzionava ancora. E, e quando riapro Minecraft mi viene scritto eh, aggiornamento 1.14, ho detto oddio! allora l'ho subito mandata a tutti questa notizia perché proprio in quell'esatto momento perché un attimo prima che l'avevo anche aperto non c'era è uscito più o meno verso le 5 e mezza eh, scusate se sto girando così tanto ma boh, non so cosa fare mentre che aspetto e vabbè adesso allora è da ieri che sto preparando questo set mi sto anche informando non, è, sto, non ho copiato l'idea da nessuno quindi probabilmente se avete già visto altri video che sono usciti o ieri o oggi Non so neanche a che ora pubblicherò questo video ma Vabbè, non, io non l'ho copiato, l'idea non li ho ancora neanche visti Stavo dicendo, voi non avete visto niente Tanto sapevo che qualcosa l'avrei sbagliato lo stesso, comunque e Iniziamo allora, la 1.14 ehm, La Village in Village Update aggiunge molte cose, come infatti, guarda quante, guardate quante roba aggiunge, e eh, più i nuovi villaggi che adesso poi andremo a vedere. E adesso, okay, quando l'hanno fatta uscire, eh, hanno anche messo un, una specie di, di tutto assieme, eh, che probabilmente adesso vi farò anche vedere. Il video, iniziamo, eh, non sono in ordine, quindi eh, li ho messi tutti totalmente a caso come venivano in mente, però iniziamo da questo. Adesso si possono colorare i cartelli, e adesso vi faccio vedere, tipo così, e cliccando col tasto destro sopra il cartello. Poi clicca, eh, cioè si può cliccare poi colorare i i cartelli e vabbè, ehm... hanno aggiunto tutti questi nuovi cartelli che sono i cartelli di tutti i legni: tipo Acacia. E... Questo sarebbe Abete. Questo è Betulla. Questo è Giungla. Questo credo sia Quercia, quello normale. E invece questo è quello di Dark Oak tanto questo mi dà fastidio anche così, ehm, e hanno come gambo, diciamo, non so bene come chiamarlo, hanno tenuto il tronco dell'albero. Ehm, poi hanno aggiunto, cioè hanno aggiunto, hanno messo che è più facile scrivere in generale sui libri, tipo apriamo questo libro, scriviamo cosa a caso, e adesso puoi selezionare cancellare, andare indietro prima non si poteva fare questo e, e in generale è più facile scrivere e, e, vabbè poi e, ci sono nuovi villager perché li hanno aggiornati L'ho anche scritto qui ma ce li hanno migliorati ma vabbè cammina a seconda del bioma in cui spawnano e adesso prendo lo faccio laggiù vabbè lo prendo e... cambia una seconda del bioma in cui spawnano ci sono per quasi tutti i tipi di biomi perché adesso ad esempio lo mettiamo qui ci vuole un po di tempo poi dopo lui prende mm, una skin però se tipo adesso andassimo Qua non... se c'è nella betulla però tecnicamente sì c'è anche della betulla quindi vuol dire che in giro per il mondo ci sarà anche un paesaggio di betulla se andiamo nella dark Oak, ci sarà qualcosa per la dark Oak, immagino in realtà non lo so aspettate un attimo perché a me sembrano uguali a quella della, della pianura Eh, mi sa che forse non esistono della dark Oak. E vabbè, intanto vi state già spoilerando un po' di cose che non dovete spoilerarvi. Ehm, ci sono i villager della palude, della giungla, ma non i villaggi. Perché allora qui c'è la giungla. E, scusate che è così lento a generare che lagga un po', ma se andiamo qui, come potete vedere, i villager ci sono della giungla ma eh, non c'è il villaggio, siamo, siamo sicuri anche della palude c'è questo villager che sembra una strega che ha anche un fungo sulla schiena, cioè attaccata alla vita e vabbè sono tutti adattati un po' a dove si trovano anche quello della giungla non l'ho analizzato però potete capire che sono anche tutti uguali e vabbè poi ehm, hanno aggiunto il grado dei villager, quindi adesso se andiamo nel villaggio qua, posso farvelo vedere, tipo questo qua credo sia il fabbro, armaiolo, vabbè, ed è novizio, se ne facciamo dei, eh, degli scambi con lui, devo prendere gli smeraldi che mi ero messo qui, Ehm Potete vedere che, allora, vediamo. Ah, innanzitutto quando prendi gli smeraldi, lui ti fa vedere cosa ti può offrire per gli smeraldi. Quindi io gli metto lo smeraldo qui. E... Ecco, vabbè, adesso ho fatto velocemente. Ah, vabbè, abbiamo anche attaccato. Abbiamo anche una nuova cosa. Però, oltre a questo, eh, possiamo. aspettate prendiamoci il carbone. Eh, così facciamo anche questo scambio per... ecco lei adesso così è salito di livello aspet... ecco adesso è un apprendista e quindi ha nuovi scambi tra l'altro eh, anche... hanno anche messo la relazione qui ti... ti fa vedere più o meno le cose che puoi fare eh... Vedete qua c'è una sbarra ed è per dirti qua ci sarebbe credo scritto 3 e lui ti fa uno sconto e te ne mette 2 qui invece 36 ti fa uno sconto e te ne mette 35 e andando avanti lui diventa sempre più guadagna esperienza e, e guadagna esperienza e così può andare avanti ci sono come avete visto ci sono nuovi design per le case tipo ad esempio qui possiamo vedere sempre la casa del, del fabbro adesso al comignolo anche questo che prima non c'era adesso hanno messo anche eh, che ha una casa che prima qui eh, c'era solo questo non c'era la casa poi hanno aggiunto anche queste valle di fieno che comunque cambia abbastanza per tutti i villaggi Poi ci sono queste casette e comunque ehm, se entrassimo un po' in tutte le case, hanno aggiunto più cest per eh, il looting, tra l'altro qua c'è un chierico che mi fa anche degli scambi. E... Qui altre balle di fieno, qua possiamo vedere altri, altri lavoratori tipo il pescatore. Qui credo sia l'agricoltore, qua cosa possiamo. Ah, tra l'altro ho distrutto le cose. Okay il cuoiaio che oddio è un nome è stranissimo tra l'altro abbiamo anche comprato una campana che adesso avete visto però eh, ne parleremo dopo eh, hanno un nuovo sistema di scambio abbiamo già fatto vedere molti più scambi l'ha aggiunto la, re la reputazione e c'è una nuova gui tra l'altro adesso i bambini giocano tra di loro quindi se adesso noi spawniamo dei bambini possiamo vedere che Giocano fra di loro, saltano, si rincorrono, adesso non lo fa vedere però ogni tanto lo fanno e... Proviamo con altri perché non lo so magari lì non, non li ha ben presi Perché comunque ci vuole ancora ci vuole un po' di tempo perché rintraccino il bioma Vediamo qui boh. Comunque dovrebbero giocare se renderete di sicuro conto Mentre state giocando Al gioco E vabbè Poi adesso vi, fa, vi, vi voglio far vedere Tutti i villaggi che hanno aggiunto Beh quello lì era quello della pianura e, Qui c'è il villaggio della Taiga Che comunque potete vedere Che si adatta a tutti i villaggi e, tra l'altro qui ci sono i nuovi blocchi Un po' comunque che poi tratteremo Qui c'è anche un nuovo blocco eh, comunque tutte le case, sono, le case sono molto più belle mi dispiace che però nel video che ho fatto ieri eravamo ancora nella 1.13 perché se sapevo l'avrei fatto nella 1.14 mm. comunque è cambiato tutto in generale il villaggio anche qui molto bello eh, ecco guardate qua un mm, bambino che comunque qui è fatto meglio se ci fossero altri bambini probabilmente avrebbe giocato proviamo un po' a vedere se lo fa ecco qua so ci sono sono fatti si sì, riconoscono eh, non so quando inizieranno a giocare perché sembra che giochi di più questo maiale che l'oro ah, vabbè adesso se ritrovo il common block eccolo. possiamo tornare a casa e poi c'è il villaggio del deserto qua che vi faccio anche vedere eh, tra l'altro adesso in ogni villaggio c'è anche spawnerante un iron golem eh, che però non funziona più con le porte ma funziona con le case quindi adesso bisognerà cambiare tutti i sistemi di farming eh, cioè della farm di ferro comunque possiamo vedere che cambia l'abbigliamento cambiano gli scambi eh, cambia sempre il design delle case sembra quasi un villaggio del villaggio del, dell'Africa sono fatte molto bene le casette e ci sono anche i vasi con i cactus sono fatte molto bene e vabbè ultimo che vi, che vi faccio vedere è il villaggio del, della savana che è molto, anche molto bello sempre sullo stile eh, fatto così della savana qui questa è la, la, la cesta con il loot più incredibile dell'universo certo buttiamo via tutta sta roba che non ci serve più. E... Vabbè. Sono fatte così le casette. Hanno migliorato i villager, che l'ho già detto prima. Hanno aggiunto Ci hanno migliorato i vindicator, che adesso so... si chiamano padoni eh, Come potete vedere qui. E... Qui il villager, ma vabbè. Eh, rispetto a farò vedere anche quelli poi hanno aggiunto nuovi mob come la volpe il panda, il mercante, il gatto il lama del mercante e la bestia, il lagger o del predone poi, Vabbè, abbiamo messo le nuove texture, questo lo potete vedere non sto a dirlo ah, poi dopo hanno aggiunto nuovi suoni però questo ve lo faccio vedere dopo vi faccio vedere in generale tutti i nuovi mob che hanno aggiunto che li ho messi in queste gabbie e allora ho messo una targhetta perché sennò poi despawnano vi faccio vedere questo è il gatto che ha varie forme ma adesso non so dirvi qual è il questo ma ah, comunque hanno differenziato il gatto dal, dall'ocelot e vi faccio anche vedere mi sembra di averlo messo qui ma ed è despawnato fantastico questo è l'Ocelot che potrà sempre essere tammabile ma è diverso e allora il gatto fa scappare i phantom spawna nel villaggio ha varie forme che adesso vi faccio vedere quando dormi ti portano degli oggetti e sono tammabili e... allora se prendo non so dove spawnarli, quindi li spawnerò qui. Comunque potete vedere che ci sono varie forme. C'è anche i piccoli, sono molto carini. E ci sono veramente molti tipi di gatti. E poi hanno aggiunto i panda, che sono questi qua, che hanno dei mh, caratteri. Ce n'è anche uno molto rara di colore marrone che spawna nella bamboo forest. E I piccoli hanno raffreddore adesso... Questo solo, lo riconosco che è questo... E se riesco a trovarne qualcuno, si riescono a conoscere dagli occhi la loro, il loro carattere. E anche un po' dai loro comportamenti. Penso che un po' per trovarli perché sono un po' rari. Questi qua sono normali. E eh, questo qui è giocarellone. Infatti si fa quelle cose lì. Eh, non riesco a trovare altri. provo a spawnarne tanti. Questo è giocarellone. Questo è tutto normale. Vabbè. Comunque ve ne rendete conto. Poi ci sono i piccoli che, hanno, che a volte starnutiscono. E anche i piccoli hanno dei... Eh, questo qua sembra e eh, vabbè comunque giocherò anche il piccolo piccolo e vabbè allora mi sono dimenticato di dire due cose allora innanzitutto eh, so. hanno aggiunto anche comunque la, la reputazione che Se non so cosa stanno facendo loro comunque adesso ci sono gli sconti questa cosa qui costava 3 e lui me la fa costare 2, però se io la vado a picchiare, lui innanzitutto scappa, si, si incavola anche un po', però io quando vado a fare uno scambio con lui, questo, questo qua costa 22 smeraldi invece che, che 3, quindi adesso provo ancora a picchiarlo un po', vedere se aumenta. Quindi. poi un'altra cosa che invece ho scoperto io e che non sono proprio sicuro è quando vai da un villager che non può fare scambi tipo quello verde o i piccoli o quelli che spawnano all'infuori della pianura fanno no, no con la testa per dirti non ti offro niente e se trovassi un villager verde ve lo faccio anche vedere però... Vabbè. comunque stavamo dicendo aspetta ho superati eh, i panda sono sono amichevoli e c'è anche una versione rara marrone e vabbè non l'abbiamo trovata perché infatti è rara eh, poi volevo far vedere prendiamo innanzitutto tutta questa roba qui volevo far vedere che si addestra con il bambù e più viene Dai, lui fa questa animazione qua. E... Poi invece il gattino, c'è cioè il gatto. Intanto c'è ancora lui che fa rumore perché mangia. Ehm, il gatto invece, ehm, credo che mangi il pesce. Sì, infatti è poi là a destra. Anche l'ocelot mangia il pesce, però è già dispawnato il cavolo. però non sarà più temibile l'Ocelot. Comunque hanno fatto queste due distinzioni. Poi, eh, comunque loro, eh, c'è. Cioè lui è pacifico e se ti avvicini non scappa anche il gatto, mentre invece l'Ocelot scappa se ti avvicini. Hanno aggiunto due nuovi mob ostili, che sono il Predone e la Bestia Illager, che sono queste qua. E. Attaccano i villager insieme um, nei raid che poi vi, vi farò vedere. E adesso volevo anche farvi vedere quanta vita aveva la, be la bestia per farvi capire. Intanto non stavo contando, ma mi sembrano 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15: più o meno è la vita di un golem. Mentre invece il predone 1 2 3 4. Vabbè, rimane sempre la stessa vita. Comunque eh, loro droppano. Ah, il predone troppa smeraldi e lui troppa sella. Però ecco, infatti, me l'ha droppato la sella, eh, invece il bambù. Eh, si, sì, il panda droppa il bambù. Il gattino droppa, cioè il gatto droppa, non so come dire gattino, però lui droppa del, delle corde e tra l'altro i drop che ti può portare sono, perché lui può portarti dei drop che sono la membrana di phantom, ehm, l'occhio di ragno, mh, la corda e non mi sembra nient'altro. Poi hanno aggiunto questi due nuovi mob che sono collegati assieme, che sono il lama, eh, il lama del e eh, questo qua che non mi viene in mente il nome, mercante ambulante che ha molti eh, scambi strani, eh, che diciamo che sono molto utili perché se tu spawni all'inizio del gioco in posti strani questo non è tanto utile però metti che sponi in un deserto questo ti serve questo magari non ti serve e... oppure sempre se sponi in un deserto questi potrebbero servirti e quindi sono degli scambi utili a seconda di dove ti trovi mentre l'ama può essere cavalcato ed è molto cioè è diverso dagli altri lui invece ha una caratteristica che quando metti notte beve una pozione di invisibilità e se metti giorno eh, mette un, beve il latte e torna normale invece un altro mob che ha, ha vinto il, il contest del, del minecon è la volpe che l'hanno aggiunta che uccide i polli può tenere in bocca degli oggetti che trova per terra tipo adesso in bocca mi sembra che abbia non lo so, però se li butto del salmone, li dovrebbe raccogliere il salmone. Non l'ha raccolto. Però, ecco, infatti, l'ha raccolto e ha posato la paglia. Adesso ha il salmone in bocca, infatti. Eh, questo lo posso buttare via, il salmone tanto non mi serviva più. Eh, mangia le bacche, adesso infatti vi faccio vedere che mangia le bacche. E se ti avvicini scappa perché timida non lo so perché ha paura e se si fa copiare con un altro volpe il suo cucciolo ti seguirà perché si fida di te ed esiste una variabile molto rara bianca che adesso vorrei provare a trovare vabbè io ci ho provato ma non l'ho trovata quante ne ho spawnati ma non è servito eh, comunque vabbè volevo farvi vedere che hanno anche varie animazioni tipo si siedono ogni, ogni tanto però non, non so se riesco a farvelo vedere ecco ogni, qua, si è seduta oppure si accovaccia tiene gli occhi chiusi ma questi qua sono tutti accovacciati ma se sono all'ombra stanno accovacciati credo poi quando attaccano i polli ecco guardate spawn un pollo però lo attaccano però saltano ogni tanto saltano per attaccarli ecco guardate che saltano e vabbè sono molto carine e credo che non ci manchi più nulla possiamo buttare via tutta questa roba qui e come stavo dicendo prima hanno aggiunto i raid questo effetto perché si può ottenere con un comando solo nel, nei villaggi allora intanto qui posso kivarmelo Ah, scusate c'è stato un inconveniente, stavo dicendo hanno aggiunto i raid questo effetto si può ottenere con un comando okay. l'effetto si chiama bedomen tu te lo puoi prendere così si chiama malaugurio, io mi sono messo due però si può mettere di qualsiasi livello questa icona qui e adesso mi devo prendere un, un bel equipaggiamento quindi mettiamoci in sopravvivenza se andiamo nel villaggio ci comparirà questo effetto tecnicamente poi non so perché non sta arrivando però se facciamo effect clear give mettiamo bedomen Eccoci, cioè è venuto. Eh, adesso si sta caricando. Eh, Tanto, come potete vedere, i gatti possono spawnare nei villaggi. Adesso voglio provare a testare, prendo una mela. E intanto hanno cambiato anche l'icona dell'assorbimento. Eccoli qua giù. Così testiamo anche quanto danno possono fare. E questo qui è il capo che se lo ammazzi ti dà questo effetto. Allora, intanto ti, ti dice che mancano ancora due, eh, due mosse. cioè due cose che sono due fredoni. Cerchiamo di farli un po' più danno saltando questo è lo standard che ti ah intanto hanno su... se avete sentito hanno suonato la campana i villager e intanto sudano ogni tanto potete vedere che fanno delle particelle d'acqua <coughs> e sudano perché sono tutti preoccupati sono molto pericolosi quindi è meglio che non sto commentando molto perché sono un po' concentrato ma ah, intanto si sta ricaricando noi prendiamoci un'altra cosa ah droppano anche le balestre I villager hanno suonato tutti la, la campana Intanto vi faccio, vi faccio solo vedere una cosa e... Allora adesso non so dove sono Ecco sono laggiù Se noi suoniamo la campana farà un effetto e ti segnerà tutti i cosi dove si trovano attaccano sia te che gli Iron Golem che mi sa che sono già morti perché eh, tra l'altro adesso c'è anche la bestia che fa un botto di danno e, ecco poi ecco, adesso io ci muoio tantissimo sono sopravvissuto ma fortunatamente lei più o meno più o meno lenta quindi è meglio scappare però cavolo io sono avvisato adesso su arc e sbaglio i comandi e comunque è molto difficile ecco, come potete vedere io ci sto morendo infatti ecco sono morto fantastico comunque avete visto e eh, volevo farvi anche finiamola in creative ok finalmente è finita e come potete vedere abbiamo fatto una sfida e adesso abbiamo questo effetto che eroe del villaggio adesso da qualche parte lanciano anche i razzi perché siamo riusciti a, a, a sconfiggere con ecco, vittoria però non riesco ecco hanno lanciato un razzo perché sono felici Vabbè, non vi ho fatto vedere quali erano un po' i drop che potevano dare. Comunque, sono questi. Tanti e comunque eroi del villaggio che un effetto che ci danno, eh, che dura due giorni, qua ti fa vedere che dura all'infinito, ma non è proprio così. Se adesso troviamo un villager ve lo faccio vedere. Ecco, tu non scappare. Abbiamo dei prezzi molto scontati, più o meno, e... Eh ve l'ho fatto vedere, comunque ci sono i prezzi più scontati tecnicamente, poi non so se è vero e vabbè, effetti, questi effetti si possono arrivare con questi comandi qua io l'avevo messo di livello eh, l'avevo fatto per farvi vedere un po' come era comunque il comando è questo solo eh, invece di questo il comando qui era per farvelo vedere un po' meglio ah, tra l'altro 2400 secondi sono due giorni di Minecraft comunque questo è l'effetto comunque se andiamo avanti qua ci sono i nuovi suoni che hanno aggiunto ecco ho scritto qua nuovi suoni che sono per la glowstone la soul sand lo smeraldo la paglia e la zucca questi sono i suoni che fanno Altro questo sembra quella chitarra strana il benjo forse i, non so bene come si chiama che hanno di solito gli agricoltori e comunque questi sono tutti i suoni che hanno aggiunto poi una novità non tanto c'è cioè una cosa inaspettata però comunque mi fa sempre piacere si può piazzare la redson sul vetro perché adesso il vetro è diventato un blocco Oppure un blocco su cui si possono un blocco su cui si possono piazzare gli oggetti, ma allo stesso tempo mantiene sempre le proprietà del vetro in più adesso quando butti giù un albero vi faccio vedere oltre alle mele e ai sapling, a sapling tutte quelle cose lì possono droppare anche dei bastoni dopo ve lo faccio vedere ci cioè, veniamo dopo probabilmente ci sono il personaggio adesso si adatta al blocco su cui ti trovi adesso se io ci vado a sbattere contro non succede niente ecco vedete che ho droppato un bastone ah se io ci vado ah tra l'altro mi da un po' fastidio avere l'effetto quindi adesso faccio effect clear eh, comunque eh, si adatta al blocco se io mi shift vado qua sotto ci posso passare Adesso mi metto anche in F5 così potete vedere, è meglio così, mi shift e passo sotto, tra l'altro adesso ho lasciato lo shift, so cosa è successo. Comunque ho lasciato lo shift e mi rimane shiftato. Bene, vado via, mi siede shift. Però se ci vado a sbattere contro non succede niente. Devo shiftarmi invece funziona questo. è Andiamo a mettere così, c'è un blocco sulla testa, me lo spingo e, e come potete vedere il personaggio si è abbassato per stare, se vengo qui si rialza e se esco fuori si rialza del tutto, e Vabbè, qui ho fatto anche un meccanismo per farvelo vedere aggiunto eh, questi nuovi blocchi, che adesso vi faccio vedere, e eh, questi blocchi si possono piazzare in tutte le direzioni. Ha eh, aggiunto il barile che può contenere oggetti, adesso vi faccio, vi faccio vedere anche che hanno questa animazione. Può contenere oggetti, questo è il suo crafting, ehm, faccio vedere che può contenere degli oggetti, ma eh, va bene e poi dopo si può aprire in qualsiasi direzione io adesso gli metto dei blocchi davanti per farvi capire che sì. si apre lo stesso però comunque avete capito vabbè, ciao barile comunque il tagliapietre che si crafta così se ci passi sopra ti fa danno in sopravvivenza, quindi mettiamoci sopravvivenza. Io mi ricordavo che, mi fa... che faceva danno, però... Boh, forse l'hanno tolta questa cosa comunque. Doveva far danno, però. Ehm, lavoro la pietra, è più conveniente della crafting. Fa danno, devo toglierlo perché non è vero. e Faccio vedere con queste pietre che io posso lavorarle, ah, io metto questa pietra qui, mi dice tutte le cose che posso fare ed è più conveniente perché io ho messo una diorite e mi mette uno scalino, metto un'arenaria e mette questo, questo e me ne mette due, poi c'è il muretto, sempre uno e così è molto più conveniente, vi posso far vedere che funziona con tanti blocchi e posso farvi vedere che hanno aggiunto comunque tanti nuovi blocchi comunque queste funzionalità si possono sempre ancora fare con, nella crafting tipo lo scalino e la diorite la metto qui, e si fa però è meno conveniente comunque ve l'ho fatto vedere e si può fare con tutti i nuovi blocchi eh, come cioè. non li ho fatti vedere comunque si può poi qui c'è la forgia che non ha ancora nessuna funzione, io sto cliccando col tasto destro ma non ha ancora non hanno nessuna funzione, verrà aggiunta nella 1.15 e questo è il suo crafting. Poi la mola ripara gli oggetti, adesso vi faccio vedere. Eh, ripara gli oggetti, togli gli incantamenti, non funziona sulle maledizioni. Si crafta così, non mi ricordo se ve l'ho già fatta vedere. Allora, tu metti due spade e te la, te la ripara. Metti il l'ingotto d'oro e non, non funziona. Questa è una funzione che funziona solo per ehm, l'incudine. La la, Invece, se vuoi, puoi togliere le, le cose, dal, gli incantamenti dalle spade, nel caso, cioè dai qualsiasi oggetto, nel caso ci sia sbagliato. In cambio, ti dà esperienza. Invece, non funziona per le maledizioni. Poi posso farvelo vedere? Non funziona per le maledizioni. E vabbè. Invece, il banco per arco e frecce non ha ancora nessuna funzione. Il telaio. Adesso, ve lo faccio vedere. Metto un motivo sullo stendardo che così adesso è molto più semplice. Tu metti il logo, non so cosa, ecco il logo della Mojang. Fai così, metti. Eh, sono un genio. T Se volete cancellare, ehm, vedete io il logo, lo metto nel, ehm, nel calderone e mi lo ripulisce, in modo che così io poi posso metterli qua, poi io con i colori posso fare tutte varie cose. Qua c'è anche l'anteprima, è molto più semplice e più conveniente. Posso farla anche tante volte. E poi hanno aggiunto una cosa che c'è solo in creative che non ce l'ho qui non so per quale motivo ma mi sembrava di averlo messo eh ma eccolo qua infatti c'era non l'avevo visto se, non so se funziona così ecco un po' un pasticcio ma allora bisogna andare a cancellare e c'è questa nuova cosa che è il globo è molto bella e eh, vabbè Poi c'è la fornace esplosione che fonde i metalli più velocemente, adesso vi faccio vedere che non hanno tolto queste funzionalità per la crafting. Però c'è per la fornace, c'è ancora, ma è più lenta. Invece, questo è l'affumicatore che cuoce più velocemente il cibo. Questo è il composter che produce fertilizzante. Ah, tra l'altro, non vi ho fatto vedere come si costruiscono le cose: il telaio si fa così. Il forno si fa così, ehm, l'affumicatore si fa così, il fornace esplosione si fa così, il composter si crafta così, tra l'altro non, non mi ricordo se vi ho fatto vedere come si faceva a costruire il coso, il barile, scusate se chiamo tutto coso ma io ho vuoti di memoria incredibile. Comunque, io posso riempire il, ehm, il coso di composter di oggetti e, e poi dopo eh, e mi dà la bomb mill. Eh, non è molto conveniente, però, mettiamo che tu hai le rape che non ti servono a niente, le metti qua dentro e ci guadagni della bomb mill. Si può anche automatizzare. Invece il banco da cartografo copia e ingrandisce le mappe Vi faccio vedere Allora qui ho una mappa vuota, la metto qui Inserisco la mappa e me la copia, ho due mappe Faccio così, quattro mappe posso andare all'infinito Oddio molto inquietante questo rumore che fa comunque se invece voglio ancora copiarla voglio ingrandirla faccio così se adesso l'ho ing ingrandita al massimo faccio vedere che quando lo apro è ingrandita e ti, fa, ti dice anche quanto è, di quanto è stata ingrandita mentre invece questa qua era piccola, poi invece, questa non ho scritto una didascalia perché era un po' più un po' di più da parlare. Questa è l'impalcatura. Tra l'altro, non ho fatto del banco da cartografo come si costruisce l'impalcatura che si costruisce così col bambù. E... non So cosa è successo. Aspettate un attimo, ah, se vi shiftate. Con il tasto destro potete costruire, è molto utile per costruire comunque, e potete fare tutte delle, delle situazioni così, risentite la gravità, infatti se io ritolgo questo da sotto lui cade, si troppa. poi invece se io faccio così, infinito e se lo, lo rompo li droppa tutti ed è molto utile non è che costi poi anche così tanto comunque poi questo invece è il blocco puzzle che si chiama jigsaw Beh, che si posso tanto givare non è presente cosa si fa con eh, con allora give Jig, eccolo qui jigsaw e ti dà il blocco puzzle che nessuno ha ancora ben capito come funziona. Cioè tecnicamente ti aiuta a fare le costruzioni, ma non hanno ancora ben spiegato come funziona. Qui invece c'è la campana che l'abbiamo fatta vedere prima, serve per riunire, non ha un crafting perché si possono trovare nei villaggi e la puoi suonare e ti fa vedere dove sono i mostri, in questo caso non te l'ho fatto vedere. Però non si può suonare di lato Devi sempre soltanto cliccare la campana Se tocchi qua non succede niente Però se lo fai così funziona però vabbè, Poi invece questo è il leggio okay, Adesso vi faccio vedere bene come funziona e Un nuovo blocco che hanno aggiunto si crafta così e Il primo blocco obliquo di minecraft e Ci puoi mettere i libri sopra, li puoi leggere vi faccio vedere ah, ecco, aspettate un attimo, mi sono appena ho appena realizzato una cosa. La allora, seconda di quante pagine hai girato da un segnale di redstone. Che è più potente e, tecnicamente vi faccio vedere però mettergli un comparatore in modo che, che funzioni meglio credo boh non ho ancora ben capito neanche io allora come funziona comunque allora non ho neanche io ben capito come funziona comunque vabbè se andate a vedere qualche video in particolare potete vederlo poi hanno aggiunto la lanterna che si crafta così, ed è molto carina, e se ci cammini sopra fa un rumore strano. Se vi aumento il rumore probabilmente si sente, ma adesso non ho voglia di farlo. E... Ah, ecco, qui voglio far vedere questo. Ehm, questo è il falò che fa questi segnali di fumo, che se ci metti un blocco sopra a caso il fumo si blocca tutto qui non va più su e... poi se ci metti questi altri blocchi dovrebbe cambiare i segnali di fumo e va bene non è che l'abbia proprio poi notato tanto ma va bene e in più ci puoi cuocere la carne sopra e senza consumare niente e... È molto conveniente ma l'unico problema è che quando ha finito di cuocerla che ci mette abbastanza Te le spara tutte un po' in giro e si crafta così Ecco guardate, le ha cotte eh, Però me le ha lanciate tutto un po' in giro eh, Adesso un'altra novità che hanno messo E eh, con l'arco Scusate Puoi distruggere i Chorus E eh, vabbè poi hanno aggiunto un nuovo, una nuova um, struttura che è l'avamposto pillager, ci spawnano i predoni, contengono un tesoro tra cui la balestra, la struttura può spawnare nelle, nelle pianure e poi questo lo vediamo dopo. Ve la faccio vedere. Passare un attimo allora, Come potete vedere qua spawnano i pillager, la struttura questa e vorrei farvela vedere un po più nel dettaglio ma bisogna andare veloce perché sennò non finisco mai più il video e dentro possiamo trovare questi loot che sono molto belli secondo me comunque questi sono i loot che si possono trovare che non è che sono poi così incredibili ma vabbè e si possono anche trovare questi come pure e vabbè. siamo quasi arrivati alla fine e poi dopo in questi in, tra i vari loot possiamo trovare la zuppa sospetta che ve la devo far vedere in sopravvivenza perché se no non funziona che già non me la fa mangiare perché non ho fame, aspettate. Adesso mi sono messo un attimo un po' di fame vi faccio vedere quando la mangi ti dà un effetto a, a caso Ma in questo caso non mi ha dato nessun effetto Perché bisogna craftarla Boh, non so bene come funziona Vabbè. Adesso mi rimetto in um, creative E vi faccio vedere Poi hanno aggiunto queste nuove piante questa qui non è la nuova pianta che hanno aggiunto, però comunque hanno aggiunto il bambù, il, um, le bacche, il cespuglio di bacche, il mughetto, um, la rosa guiter e il fiordaliso. Tutti, tutti possono essere piantati in questo vaso, tranne i cespugli e la pianta. Dopo ve lo faccio vedere. E questo è quello che ti droppano costruire le impalcature e un bastone, poi invece sempre in sopravvivenza avrei dovuto farvelo vedere, però, se passi dentro, aiuto, sono preso un corpo. Allora, se passi sopra il, um, il, il cespuglio prendi danno, ma se stai fermo non prendi danno. Adesso vuoi vedere il messaggio di morte che mi dà. È morto punticcato in un cespuglio di pacche dolci. Va bene. Comunque. Se ti shifti continui lo stesso a prendere danno. Ma se ci passi, se stai fermo non prendi danno. E ti rallenta. Poi invece la rosa Wither ti dà Wither. E tra l'altro puoi vedere anche il messaggio di, di questo se cambia. è avvizzito, basta. è Rimasto uguale, comunque. Niente di che. Volevo farvi solo vedere queste cose. Ehm. Ah, invece tra l'altro adesso dalle bacche puoi raccogliere le bacche dolci che se i piantati ti danno questo tu ci devi mettere la bacca che le fa crescere e ti dà queste bacche e quando lo distruggi sinceramente non so proprio bene cosa ti dia ma vabbè. Ehm, poi hanno aggiunto quattro nuovi colori che sono il bianco, il nero, il, ehm, il, martiti, scusate, e il marrone. E li hanno, tol hanno tolto le loro variabili, adesso non c'è più qua perché l'ho buttata via, comunque hanno tolto le loro variabili. Bommil, sacca d'inchiostro, sacca d'inchiostro, ehm, lapis lapislazuli e fave di cacao. E comunque possono essere craftate e invece hanno aggiunto questi nuovi blocchi che sono queste più o meno so, queste sono tutte le variabili e invece del di questo qua hanno messo sia la staccionata che il muretto e non sanno neanche bene il l'oro perché e invece del purpur non hanno messo niente in più hanno messo le variabili smooth di questo Blocco qua che una volta non c'era E la balestra adesso ve la faccio vedere che sicuramente volevate vederla Che era molto bella Ho una gettata più lunga dell'arco e fa più danno dell'arco Però dura di meno dell'arco Scusate se ho detto arco troppe volte Si possono mettere sempre tutti gli stessi incantamenti dell'arco Ha vari incantamenti che sono questi tre qui Poi adesso vi farò vedere anche questo quando viene caricata la freccia non viene scoccata subito, infatti io posso caricarla, rimane qui e poi dopo rimane lì. Vedete che rimane qua, io posso prenderla quando voglio lanciarla. E... Può anche lanciare razzi perché se io li metto nel nella seconda mano carico il razzo non so perché l'ha sparato così lontano ma vabbè è una cosa gradita però è hanno vari incantamenti tipo perforazione adesso mi servono altre balestre adesso ve li faccio vedere meglio allora sono perforazione, carica rapida e tiro multiplo. Essendo più lento dell'arco, a caricare hanno aggiunto carica rapida, così è veloce come l'arco. Poi perforazione ve lo faccio vedere con gli zombie. Eh, così ho colpito più zombie. Vabbè, ve lo faccio vedere, comunque, è molto utile perché qui è di livello 4, quindi spara una freccia che colpisce 5 obiettivi, ve lo faccio vedere che è molto utile secondo me, poi invece carica rapida, l'ho già fatto vedere, e tiro multiplo spara tre dardi come potete vedere e... poi se proseguiamo qua c'è un villager hanno aggiunto la barratura di cuoio che si crafta così può essere colorata come tutte le altre armature e... non l'ho presa si mette un colore a caso, te la fa di ciano, però così puoi farla. Puoi cambiare il colore adesso. Qua se la vuoi un po' più gialla, se la vuoi tanto gialla, e così puoi fare tanti colori. Se adesso prendessi, tipo prendiamo la bardatura rossa, la facciamo rossa prendiamo una barlatura sempre di quella, la facciamo bianca vi faccio vedere che eh, abbiamo, potremo metterla ai cavalli e saranno anche colorati l'oro questi probabilmente verranno usati per minigame. E, è molto bella come cosa eh, detto questo, io ho finito, spero che il video vi sia piaciuto, che questa 1.3 1.14 vi piaccia molto, perché a me piace molto. Eh, va bene, detto questo vi saluto, eh, lasciate un like al video e iscrivetevi al canale. Ciao!